configurando solo qualche istante ok ci siamo siamo live angela metti siamo live Angela, ti devi smutare. Ti va Ok, adesso ti sentiamo. Ti sono? No? Mi sentite? Prego, puoi cominciare. Bene, possiamo cominciare? <ride> Bene, buonasera a tutti e a tutte. Io sono Angela Dogliotti del Centro Studi Sereno Regis, che è un centro nato a Torino nel 1982, che lavora sui temi della non violenza, della, per, eh, della pace, dell'ambiente. E ehm, questa sera ehm, abbiamo il piacere veramente di presentare questo testo di Saula Alinsky, Radicali all'azione che, ehm, devo dire, io non conoscevo, conosciuto in questa occasione, eh, leggendo la prefazione di Alessandro Coppola e Mattia Diletti, che sono questa sera con noi, trovo che sia un testo molto, molto interessante, ehm, e quindi diciamo che questa sera eh, credo che avremo la possibilità di approfondire e di capire meglio eh, sia il contesto in cui nasce questo questo libro degli anni 30 negli Stati Uniti, sia ehm, in qualche modo il movimento che poi nasce di Community Organizing. Ehm, allora, io sono, ho, ho un problema di connessione, quindi sono un po' eh, in handicap qui, in difficoltà col cellulare, quindi lascerei la parola subito a eh, Giorgio Barazza. Che per presentare tutti quelli che interverranno e introdurre un po' l'incontro. Volevo solo portare i saluti del Centro Studi e dirvi che siamo molto contenti di questa... speriamo che questo, mh, la, la, questa occasione sia l'inizio di un lavoro comune. Grazie. Oh, toccherebbe a me? Sì. Va bene, io sono quello che ha detto Angela, Giorgio Barazza, e, e mh, direi che il mio obiettivo è quello di cercare di collegare cosa c'entra il community organizing con il centro studi Sereno Regis e allora ho pensato di mettere a fuoco una figura che conteneva un po' le, le, queste due realtà, queste due esperienze e la figura è quella di Cesar Chavez che è, è vissuto tra il 27 e il 93 dell'altro secolo ma che però era anche un attivista non violento molto conosciuto in, negli Stati Uniti e Vorrei toccare tre cose praticamente. Una prima parte di lui in formazione. Allora, lui diciamo, ha ricevuto una sua formazione come community organizing da un certo Ross che faceva parte di un'associazione che aveva messo in piedi a Linsky. Per trasferire questa esperienza attraverso la, la preparazione di, di altre persone. Era 25enne quando l'ha conosciuto questo Ross, il quale aveva messo in piedi in California, siamo in California e siamo nel 1948, una community service organization. Un'organizzazione che diciamo si occupava dei latini e cercava di aiutarli a a votare, a tutta una serie di altri diritti civili che erano, diciamo, violati. E così, diciamo, Ross ha, si è occupato della formazione di questo Chavez, che era un chicano, era un bracciante agricolo, la sua famiglia arrivava da lì e quindi lavorava come tutti gli altri 7 milioni di chicanos che erano presenti in California in quel periodo. Finita la sua formazione, naturalmente lui era molto coinvolto in questo, era interessato, era appassionato ad affrontare i problemi sociali, è entrato, azione, è entrato in azione come organizzatore di comunità, community organizer, e è così bene entrato in azione che nel tempo è diventato anche diciamo, responsabile di tutto lo stato della California di questa, di questa questa organizzazione e dieci anni è durata questa sua esperienza come direttore dal 53 al 61 poi lentamente la sua preoccupazione è sempre stata quella di eh, diciamo eh, occuparsi dei cicanos da cui lui proveniva e non si trovava bene in questa eh, esperienza in cui sembra che i braccianti agricoli non venissero presi in considerazione, per cui ha lasciato questa organizzazione pur mantenendo la cultura che c'era dentro e ha fondato un suo, un suo sindacato, un sindacato dei lavoratori agricoli. E quindi nel frattempo lui è diventato un conoscitore di Gandhi, che in quel periodo eh, c'erano state tutte le lotte per la liberazione dell'India dal colonialismo inglese. E quindi ha messo insieme la cultura del community organizer con la cultura delle lotte gandiane ed è venuto fuori questo personaggio che è conosciuto come eh, all'estero e anche là come un, un sindacalismo non violento. È riuscito a mettere insieme diciamo le tre cose che eh, l'interesse... Eh, individuale e collettivo della gente, le capacità di coltivare le capacità di azione, di agire, esercitare il proprio potere e le capacità di mettere in piedi i conflitti per modificare gli status quo. Questa era un po' l'esperienza che gli arrivava come community organizer. E dall'altra c'era l'esperienza che gli arrivava dalle lotte non violente e quindi i digiuni come lavoro su di sé per prepararsi personalmente a mantenere una disciplina non violenta anche all'interno dei conflitti ad alta intensità che comunque affrontava nei confronti dei proprietari terrieri e, e, e, e dei proprietari delle aziende agricole e, e, di coloro che, che, che, e, e dei provocatori che, che li mettevano contro. Ha utilizzato anche molto le marce come momento di comunicazione, per eh, fare conoscere ad esempio la legge che tutela e garantisce la, la, la, la presenza del sindacato nelle aziende agricole, prima legge in tutti gli Stati Uniti che è stata realizzata e, e, ed è riuscito a praticare molto bene anche le azioni di boicottaggio eh, boicottaggio eh, per esercitare una lotta non violenta eh, fino in fondo, togliendo il potere ed esercitando ai datori di lavoro e fornendo coltivando il potere invece di tutti gli attori coinvolti nelle situazioni di lotta. Diciamo che la cosa essenziale che io ho colto come suo interesse principale era l'organizzazione, il senso dell'organizzazione, attraverso diciamo, l'organizzazione come diciamo, stare con la gente, comunicare stare con la gente, organizzazione come restare insieme, no? eh, organizzazione come agire collettivamente e organizzazione anche come non perdere il controllo del potere dell'organizzazione che, che è stata diciamo, messa in piedi eh, attraverso una leadership diffusa, cosa molto presente all'interno anche delle lotte non violente. E vorrei concludere semplicemente con se Ilaria me lo può mettere eh, a, a video, eh, con un'immagine, un non so se lo puoi fare tu Sara, un'immagine che presenta un po' quello che è, diciamo, il collegamento tra l'esperienza di Chavez nelle lotte non violente e la cultura organizzativa che... Eh, che, eh, che ci stava dietro. Allora, direi che eh, il video che potete vedere è, è, è un video in cui praticamente si illustra la natura del potere che c'è in una visione non violenta. Abbiamo quattro fasi. Chi è in cima, no? chi, chi, chi pensate che sia al comando, nei fatti non comanda, ha solo un potenziale di potere, eh, di governare, diciamo ma tutto ciò dipende da eh, tutti gli attori che sono coinvolti in quella situazione, sia quelli interni, sia quelli esterni. e, e Chavez è stato un, un micidiale organizzatore, mobilitatore di tutte le parti terze che, non sono, che sono disattive, ma, ma vengono mobilitate da, dalla sua uh, organizzazione per entrare in gioco anche loro. No? In un secondo momento questi attori, Devono decidere cosa fare, no? Che grado di collaborazione mettere nella situazione in cui sono coinvolti. Tanto per fare un esempio, nello sciopero, nel boicottaggio del, del, dell'uva, eh, riuscivo a fare impegnare i consumatori a non più comprare l'uva, ma un, un impegno scritto, no? Non, non, non più eh, comprare l'uva e ogni volta che vedevano dell'uva mettersi lì a parlare dell'organizzazione che era in corso di boicottaggio e questo doveva essere fatto fin tanto che i, i proprietari non, non eh, delle, delle aziende agricole non accettavano l'accordo con il sindacato. E in base a il grado di collaborazione chiaramente veniva messo a di disposizione di, di chi, del potenziale, di chi governa, delle fonti di potere che potevano essere l'acquisto dell'uva, tanto per dire, oppure il non andare a comprare in certi posti e andare a comprare in altri. E di conseguenza queste fonti di potere permettevano, se venivano messe a disposizione, di governare, ma se non venivano messe a disposizione impedivano di in piedi a qualsiasi potere quindi è come se fosse una piramide, piramide e quel poveretto che deve governare si trova sulla superficie della base però rovesciate quindi in un continuo instabilità fino a che non crolla bon, io chiuderei questo come presentazione di Chavez e delle sue esperienze di eh, L'Onta e di sue esperienza come organo di comunità e quindi la... Ok, credo che si sia leggermente interrotto l'audio. Grazie Giorgio per questo intervento e per il collegamento fra la figura di Chavez, un community organizer formato ufficialmente fra i primi a venire formati da Alinsky. Eh, Giorgio stesso ha partecipato a una formazione organizzata dall'Associazione Community Organizing a Roma quest'autunno che si è svolta in parallelo alla formazione che abbiamo sviluppato qua a Torino di cui Marina e Davide sono stati partecipati e si presenteranno poi più avanti durante l'incontro. Ma adesso lascerei la parola a Mattia Diletti e Alessandro Coppola per la presentazione vera e propria del libro, eh, così cominciamo a entrare nel, nel caldo, nel vivo. Prego. Eh, Alessandro, comincio io? Vai, vai. Allora... Sì, intanto grazie mille per l'invito. Eh, insomma, noi siamo sempre molto contenti di discutere questo libro. È un libro che è stato scritto proprio con l'idea di riuscire a discuterne il più possibile. Eh, è un libro che eh, noi abbiamo scritto grazie alle uh, edizioni dell'Asino, che sono un collettivo editoriale che è nato attorno al, insomma, a Goffredo Fofi qui a Roma. Eh, e dove lavorano anche molti giovani avrete presente sicuramente anche la rivista degli Asini che eh, è sempre nello stesso ambito editoriale del, della casa editrice che ci ha ospitato eh, è un libro che eh, doveva uscire in realtà un po' di tempo fa questo libro che è stato possibile scrivere grazie al contributo economico del, nostro, del mio dipartimento della Sapienza a Roma dove lavoro Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale ma diciamo che tristemente, eh, il fatto che è uscito forse qualche anno dopo rispetto ai nostri piani, tristemente l'attualità la, del libro non, non svanisce, nel senso che questo è un libro eh, che eh, abbiamo eh, pensato fosse utile discutere, ehm, proprio perché eh, rimane aperta la questione di come si organizza la società dei senza potere, che in Un contesto di crisi come quello che attraversiamo ormai da lungo tempo, per di più adesso con uh, eh, questa lunga coda della nuova crisi della pandemia, ehm, insomma, rimane un uh, tema fondamentale, cioè chi non ha potere, come si organizza. Noi non abbiamo scritto il libro per dare delle ricette, perché insomma io di mestiere faccio lo studioso soprattutto, eh, però um, volevamo raccontare la vicenda di eh, un eh, pensatore, eh, studioso, attivista, soprattutto un attivista, eh, che inventò un metodo eh, tutto nuovo di organizzazione della società eh, e appunto di organizzazione eh, dei senza potere eh, in un contesto di crisi molto grave. Quindi abbiamo eh, lavorato per ehm, far tradurre questo, questo testo eh, racconti, insomma, Alinsky è un, ha scritto due libri sostanzialmente non era particolarmente prolifico non era uno particolarmente interessato a scrivere eh, all'attività di, eh, di scrittura era soprattutto uno che amava fare le cose eh, questo è un testo del 1946 che raccoglie la riflessione di Saul Alinsky dopo che lui è intervenuto in un quartiere di Chicago Uh, estremamente conflittuale, uh, quartiere che era a ridosso di una enorme fabbrica che uh, impacchettava le carni in Chicago. Chicago era il centro, uh, del, era una sorta di centro di stoccaggio per tutti gli Stati Uniti dove si arrivava la carne americana veniva, veniva uh, macellata, rimpacchettata e mandata nel resto degli Stati Uniti. Tutto questo, tutto questo avveniva dentro Enormi un enorme comparto industriale che ovviamente attraversava la crisi della grande depressione negli anni 30 eh, Alinsky nasce come eh, sociologo nella famosa scuola di Chicago eh, dell'Università di Chicago del, degli anni 30 eh, lavora con eh, i grandi padri della sociologia americana però sostanzialmente il abbandona il, eh, abbandona il il percorso di studio e di analisi, lui aveva cominciato proprio studiando uh, i giovani delle comunità svantaggiate e la delinquenza giovanile a Chicago. Um, decide invece di aiutare il quartiere dove, erano, dove vivevano la maggior parte degli, europei, degli operai di questa uh, grande fabbrica di, di impacchettamento delle carni, uh, a uh, insomma, dec decide di sostenere questo quartiere inventando metodi di organizzazione che rendono più efficace non solo la battaglia sindacale, ma anche la battaglia di dimenticazione del territorio e che soprattutto lasciano eh, una comunità più forte, una comunità locale, una comunità, insomma, il, la comunità sindacale più forte, più organizzata eh, e capace sostanzialmente di strutturare domanda, mobilitazione, conflitto, eh, partecipazione anche oltre eh, quella che fu una battaglia che si è svolta poi sostanzialmente eh, nel 1939, cioè quasi a ridosso dell'inizio della seconda guerra mondiale per l'aumento del salario delle fabbrica, eh, insomma, nella, nella fabbrica, eh, insomma il, il suo obiettivo è quello in realtà soprattutto di lasciare un'eredità a chi aveva eh, avviato quel conflitto, eh, inventando questo metodo appunto che, eh, di cui si parla nel libro, che è il community organizing. Eh, quali erano eh, le basilari, eh, le, le direttive basilari sulle quali eh, ha lavorato Alinsky, che secondo noi sono di particolare interesse? Eh, la prima cosa è come si fa a far lavorare insieme eh, su un obiettivo condiviso delle persone che, sì, magari condividono insieme una situazione di disagio comune, come era quella di. Eh, Quartieri con condizioni di vita per certi versi anche terribili e eh, un forte disagio nel lavoro di fabbrica. Ehm, come si fa, eh, insomma a mettere insieme però, erano comunità estremamente divise tra di loro, composte da comunità eh, di immigrate ed, etnic ed etniche che non avevano fuori dalla fabbrica punti di contatto, punti di relazione forti. Cioè, quella era, un, eh, era una zona, era un quartiere in cui gli, ehm, eh, gli slavi, gli italiani, gli irlandesi, gli immigrati, erano sostanzialmente in competizione tra loro anche dentro un livello, una certa stratificazione tra eh, le varie comunità di, di immigrati, quindi come si fa a costruire una relazione tra i senza potere, questo era uno degli obiettivi di, di Alischi, capire come si riusciva a costruire una, eh, ponti e strumenti comuni e come sostanzialmente una volta costruiti questi ponti, queste organizzazioni comuni, come si riuscisse a trovare punti di interesse comuni su cui costruire delle battaglie eh, rilevanti per quelle comunità, sostanzialmente si potesse costruire potere. Cioè uno dei punti centrali nel discorso di Alinsky è come si restituisce potere eh, a, a comunità che non le posseggono. Eh, questa parola è una parola chiave nel discorso di Alinsky, cioè come si eh, distribuisce potere. Eh, gli antagonisti di quelle comunità erano da una parte eh, le forze politiche, che in parte erano organizzate dentro i quartieri anche attraverso strutture clientelari, cioè i partiti politici, in particolare quello democratico a Chicago, e dall'altro ovviamente c'era cioè, la controparte del, diciamo, della fabbrica. Eh, per riuscire a restituire potere, Alinsky inventa relazioni che nessuno aveva mai creato. Adesso ci possono sembrare meno, come dire, fantasiose di allora, però relazioni tra la chiesa e il sindacato, per esempio, che nel libro verrà raccontato è ehm, la grande novità, la grande invenzione di Alinsky è trovare un modo per riuscire a mettere insieme eh, due istituzioni eh, che, non dal, che non si parlavano tra loro. Eh, altro elemento chiave è quello della costruzione di eh, competenze organizzative. Eh, Alinsky è ehm, ossessionato dall'idea che è sostanzialmente molto basilare, molto semplice, che laddove non c'è la capacità di eh, produrre potere attraverso eh, il denaro, la forza, la posizione sociale, bisogna produrre potere attraverso l'organizzazione e il numero, cioè costruire organizzazioni eh, partecipate robuste, con grandi numeri, con la fatica e il tempo che va perso per riuscire a tenere insieme eh, molte persone molto diverse da loro, tra loro, eh, con l'idea appunto che eh, il numero è uno degli strumenti a disposizione dei senza potere. Eh, quindi l'ossessione eh, per l'organizzazione è l'idea che eh, le organizzazioni debbano essere Costruite eh, non semplicemente eh, per ottenere delle rivendicazioni, degli obiettivi di, preo, di breve periodo, ma soprattutto per restare, cioè per creare in modo permanente una redistribuzione di potere all'interno di, di una città, di una, insomma, di una struttura sociale. Quindi questa esperienza del community organizing poi resterà nel tempo, è durata ben oltre la. Eh, L'esperienza del conflitto locale di, um, di Chicago uh, diventerà l'organizzazione che nasce in modo permanente dopo questo, questa mobilitazione nel 39, um, è un'organizzazione che diciamo entra a far parte dei poteri della città. Um, un altro elemento fondamentale per Alinsky è l'idea di uh, riuscire a creare leadership: uh, non so se è la parola che più bello da utilizzare, proprio leadership autoctone, eh, leadership effettivamente formate all'interno di quel contesto. L'idea di Anischi, lui che è il primo community organizer che si mette alla prova alla fine degli anni 30, è il costruttore dei ponti che nella, anche un po' nell'autonarrazione nell di Anischi, si sottrae poi a eh, non è più eh, se ne va e lascia sostanzialmente come eredità ha aiutato a costruire una serie di leadership autoctone che sono capaci di continuare a costruire domanda, ehm, organizzazione, mobilitazione. Eh, quindi l'idea eh, è che sostanzialmente appunto eh, i senza potere debbano costruire eh, quelli che forse noi che chiameremo gruppi dirigenti, non so se è la parola più adeguata, eh, ma delle strutture entro cui si costruisce un alcune figure di militanti forti eh, che aiutano a eh, costruire la strada, il disegno per le mobilitazioni, sanno individuare chi è la controparte, sanno dove si, dove si prendono le decisioni, con chi va fatto il conflitto, eh, come si motivano le persone e che hanno storie però credibili per gli altri che li devono ascoltare, eh, perché sono effettivamente storie uguali a chi... Eh, a chi è quindi patisce le stesse sofferenze, a chi mancano gli stessi diritti, eh, eccetera, eccetera. Quindi eh, io adesso vorrei magari poi, non so se faremo un giro dopo, vorrei chiudere eh, in fretta per ehm, avere la discussione eh, più ampia possibile, però secondo me, la, insomma, noi abbiamo voluto far tradurre questo libro, e discutere questo libro nel 2020, quando è uscito nel 2021, con l'idea che in fondo... Uh, questi problemi sono problemi permanenti. Cioè, il problema della redistribuzione del potere all'interno di una società, della sua uh, distribuzione unica, è un problema che rimane anche oggi. Uh, anche oggi abbiamo, per quanto abbiamo società dense, magari piene di, adesso, pieni di uh, attivismo e di organizzazioni, abbiamo società fortemente frammentate, in cui il tema dell'alleanza tra soggetti uh, che devono costruire come dire, domanda, eh, domanda sociale eh, è un tema che rimane inalterato eh, e rimane la questione di società estremamente appunto, complesse, eh, con soggettività molto diverse, ehm, entro cui è, è, è sempre difficile riuscire a costruire ehm, strumenti di organizzazione che nel tempo garantiscano una buona qualità di partecipazione, eh, di acquisizione di risultati eh, di costruzione di gruppi dirigenti eh, insomma non c'è eh, da quel libro probabilmente non si impara come si costruisce l'organizzazione senza potere nel 2020 ma sicuramente si incontra una figura che eh, in momenti in cui era necessario costruire innovazione inventarsi strumenti, inventarsi idee, inventarsi modi per connettere le persone, ehm, si è posto il problema di come dare eh, soluzioni a questi problemi. Io credo che in fondo il libro serva a questo, cioè a ehm, innescare la domanda, ma io oggi se volessi fare la stessa cosa, eh, che cosa dovrei fare? Non c'è solo questo, c'è anche poi la parte del lavoro, come dire, da, da studiosi che interessa a me, Alessandro e ad altri, che poi invece è capire nel profondo che cosa è stata veramente quell'esperienza, cosa ha di unico e di particolare, di ripetibile, eh, perché poi non ne parliamo ora, ovviamente gli Stati Uniti sono un luogo così vicino e così lontano rispetto a noi, cioè dove alcune cose sono simili a, insomma, alla nostra società europea e altre lo sono, eh, non lo sono affatto. Quindi nello scrivere questo libro abbiamo anche cercato di, di, di, di dire che questa esperienza del community organizing sia sì, replicabile ed esportabile anche da noi, ma anche una vicenda tutta americana che va capita eh, nella sua interezza, nella sua completezza, nella sua eccezionalità. Mi fermerei qui. Ok, allora Mattia grazie perché secondo me hai detto già moltissime cose, quindi io mi limito a, a forse a, diciamo, a sottolineare alcuni degli aspetti che ha già, uh, che ha già citato Mattia e mh, direi che essenzialmente uh, il, il, il portato principale e direi anche il motivo um, che, che, che ha spinto uh, Mattia e me a, a, a lavorare a questa traduzione, alla sua curatela è davvero eh, la rilevanza eh, di un approccio che pone la questione delle diseguaglianze in una prospettiva di diseguaglianza anche del potere. E questa è una prospettiva che spesso anche nel nostro, insomma, nei dibattiti che riguardano il nostro paese e coinvolgono il nostro paese, è una uh, prospettiva che raramente viene affrontata. Uh, Fortunatamente siamo in un periodo in cui il tema delle diseguaglianze, l'attenzione sebbene molto retorica dal punto di vista soprattutto dei gruppi dirigenti alle diseguaglianze è cresciuta, eh, comunque quando in qualsiasi situazione nella quale si pone la questione eh, delle diseguaglianze in una prospettiva di diseguale accesso al potere, all'esercizio del potere e alla capacità di influire su processi decisionali, eh, c'è sempre, sempre una certa sorpresa, noto sempre una certa sorpresa, e credo che da questo punto di vista il valore eh, della de de traduzione di Alinsky in Italia sia esattamente questo, cioè mettere davvero al centro dell'attenzione eh, il potere come un oggetto che è distribuito in modo diseguale quanto, se non più, eh, le risorse materiali e eh, sottolineando quanto ovviamente la eh, distribuzione, la equa distribuzione delle risorse materiali in una società, e non solo materiali, ma anche del riconoscimento, del riconoscimento sociale e culturale, dipenda tantissimo, in una misura molto molto importante, in una società che comunque si vuole pluralista, che si vuole ispirata ai principi di una democrazia liberale, dipende da quanto diversi gruppi sociali riescono ad accedere al potere, riescono ad, ad esercitarlo. Uh, ovviamente, e, e da questo punto di vista Linsky è assolutamente inequivoco, il potere non, non è concesso, <ride> il potere lo si ottiene in una prospettiva che per lui, che è americano, diciamo, la, la vede molto in una prospettiva competitiva, cioè una società aperta nella quale diversi gruppi competono per il potere, sicuramente eh, Mattia e io la vediamo più in, in termini più tradizionalmente, diciamo, conflittuali, no, non soltanto la competizione fra diversi gruppi, ma anche il conflitto rifacendosi, insomma, a teorie del cambiamento sociale più, più europee, diciamo così. Questo lo dico perché eh, è, è importante, è importante, forse tra l'altro da un certo punto di vista qui è davvero, pongo una questione, in realtà la pongo a Mattia che fa il politologo, ma facendo questi ragionamenti e, e, a, abbiamo avuto uh, come dire grandi cambiamenti anche nella politica del nostro paese negli ultimi anni, raramente li abbiamo eh, affrontati, e li abbiamo discussi in questa, in questa prospettiva, per esempio si è discusso molto di populismo, della nascita di una cosa, insomma un'esperienza con il Movimento 5 Stelle, raramente però si è posta la questione del riflettere se dietro questi movimenti, dietro questi cambiamenti c'era una questione di per esempio, gruppi sociali che ponevano no? una questione di potere, sebbene indirettamente, sebbene in modo politicamente possiamo definirlo immaturo e così via. Finita questa premessa, che però a, a, cui, tengo, a cui tengo molto, le, eh, io sono arrivato a, a questo lavoro da, di Ali, di Ali, eh, su Alinsky, eh, mentre appunto Mattia è un politologo, io faccio l'urbanista, mi sono insomma urbanista in senso più ampio, possibile e senza dubbio per chi studia il cambiamento urbano, per chi studia i movimenti urbani, Alinsky è un punto di riferimento fondamentale perché è uno dei, eh, eh, come dire, iniziatori di una eh, concezione mh, espressamente ed esplicitamente urbana dei conflitti, delle assimetrie di potere, eh, del come si possono costruire eh, nel corpo sociale delle concrete possibilità appunto di, eh, di cambiamento e di aumento del potere per, gruppi sociali, eh, per i gruppi sociali eh, subordinati. Quindi voglio eh, sottolineare alcuni aspetti. Un aspetto fondamentale è quello delle conoscenze. Vedrete leggendo il testo, come diceva Mattia, eh, Alinsky eh, eh, nasce come ricercatore sociale alla scuola sociologica di, di Chicago, che insomma la. la la scuola che di fatto eh, eh, pone eh, per primo l'orizzonte della ricerca qualitativa nel, al cuore dei processi sociali come un terreno legittimo di produzione di conoscenze scientifiche. Cioè l'idea che l'osservazione degli ambienti umani, che il confronto diretto attraverso l'osservazione, l'intervista, la pratica etnografi etnografica possa produrre delle conoscenze considerabili scientifiche. Quindi il tema delle conoscenze in Alinsky è fondamentale, cioè lui propone un metodo scientifico all'organizzazione collettiva che si basa, aspetto molto importante, sull'utilizzo e l'evoluzione di tutta una serie di tecniche che fanno parte della ricerca sociale. Eh, le, le parti, secondo me, più belle del suo testo sono le parti in cui davvero ci accompagna in questo viaggio sul come costruire delle relazioni attraverso delle tecniche di avvicinamento, delle tecniche di ingaggio che vengono dalla sua esperienza sul campo delle scienze sociali e che possono trasformarsi in delle tecniche di organizzazione. Questo è, è secondo me molto importante. Come molto importante, Mattia già lo diceva, eh, eh, l'aspetto di metodo scientifico dell'organizzazione eh, collettiva e dell'azione collettiva che si fondi Uh, uh, sull'analisi del potere anche di chi il potere ce l'ha, questo è un altro aspetto molto molto importante, sono bellissime pagine nelle quali Alinsky um, fa capire come quando si tratta di organizzare una mobilitazione collettiva la prima cosa che si deve fare è, eh, è decostruire in qualche misura l'oggetto di questa mobilitazione cercando di capire chi ha da perderci se quella mobilitazione conseguirà un obiettivo chi ha da guadagnarci come si potrebbe muovere l'avversario così definito eh, eh, in risposta all'azione collettiva che si sta promuovendo quindi di nuovo una dimensione molto strategica e molto molto riflessiva eh, eh, sul eh, sull'organizzazione del potere e come ci si può muovere all'interno di questa eh, all'interno di questa organizzazione um, un aspetto che già eh, è stato richiamato anche prima, peraltro, quando si parlava di Chavez, ehm, l'aspetto coalizionale, che anche questo è un aspetto fondamentale che, fa, che ha molto a che fare con il metodo scientifico. Poi uso questa espressione che insomma, mi piace, ma non è detto che sia la più adeguata a descrivere eh, l'approccio di Alinsky. E non vorrei che tra l'altro lo si prendesse come se impoverisse il lato eh, eh, eh, relazionale che invece è molto molto molto molto forte eh, cioè una riflessione su appunto come si costruisce in contesti caratterizzati da una grande frammentazione da un grande pluralismo come si costruiscono delle identità multiple delle identità ponte un concetto fondamentale che emerge dalla lettura di, di Alinsky e che è di una modernità straordinaria è anche devo dire una delle ragioni per cui eh, ci siamo convinti che valesse la pena tanti anni dopo uh, fare questa traduzione in italiano è l'aspetto proprio della riflessione su come l'agire collettivo nelle nostre città è inevitabilmente un agire coalizionale questo per noi italiani secondo me è molto importante nel senso che viviamo eh, nel costante, adesso c'è il centenario della, della nascita del PC eh, viviamo nel cost, nella, nella costanza, specie diciamo, fra negli ambienti progressisti nel, nel costante lutto no? della perdita di grandi soggetti generali il partito il sindacato e tutta la riflessione sulla crisi della democrazia fatta da chi si colloca diciamo a sinistra e tutta sul ah, abbiamo perso il partito abbiamo perso la grande organizzazione collettiva quando probabilmente in realtà dovremmo ragionare di come si ricostruiscono nel, nella società dell'identità multiple delle forme a rete eh, e anche tra l'altro guardando a qualche anno fa alcune di queste forme di azione collettiva a rete multiple sono state forse fra le poche che hanno lasciato nella società italiana qualche seme di, di che, che poi insomma ha, ha, generato, ha generato qualcosa quindi io eh, diciamo mi fermo qui volevo semplicemente sottolineare questi tre punti e volevo chiudere eh, sottolineando la la cosa che già diceva Mattia, che per noi è molto molto importante, davvero su eh, siamo contenti che questo libro generi questi incontri, cioè degli incontri con delle persone che sono sul campo a fare delle cose, perché è davvero il suo uso, il suo uso, l'uso di questo libro è davvero è un libro che nasce come un manuale che, aveva, eh, che voleva formare, che voleva far discutere e insomma è una bellissima cosa che, che se ne possa fare questo uso anche qui era veramente questo, era veramente questo il, un po' l'obiettivo di, un, di una traduzione che nasce da un interesse senza dubbio scientifico ma anche da, una comun, da un comune interesse civile mio di, eh, e di Mattia. io mi fermerei qui, poi ovviamente insomma, se ci sono domande, commenti con molto piacere Grazie Mattia e Alessandro e io esorto i partecipanti a questa presentazione a cominciare a scrivere le domande se vogliono approfondire alcuni degli aspetti, uh, come vi ho indicato nella chat, quindi scrivete pure serenamente qualsiasi approfondimento che vorreste uh, sottoporre ai presentatori. Um, e a questo punto farei che lasciare la parola, se Giorgio non ha niente da aggiungere, uh, a Luca Ozzano per presentarci. Come questa iniziativa nata negli Stati Uniti in un contesto particolare, eh, diverso dal nostro, nonostante diverse siano le analogie, eh, come stia cercando e stia riuscendo comunque eh, a riadattarsi eh, metodologicamente parlando? Eh, prego Luca. Grazie Sara, eh, buonasera a tutte e a tutti. Mm, sì, dunque, innanzitutto due parole sulle organizzazioni eh, create da Alinsky prima e successivamente e come si arriva poi all'Europa e all'Italia. Intanto Alinsky, come è stato accennato, crea questa Industrial Areas Foundation negli Stati Uniti, che diventa un po' la casa madre per la maggior parte di coloro che fanno community organizing, anche se nascono anche altre, altre fondazioni come la Gamaliel Foundation, Fate in Action, ACORN, però la IAF diciamo, è, quella, è quella principale ed è quella anche a cui eh, fanno riferimento oggi eh, le principali esperienze di community organizing in Europa. Um, il community organizing arriva in Europa abbastanza tardi, un paio di decenni dopo la morte di Alinsky negli anni 90, eh, anche se Alinsky aveva pensato di portare il community organizing in Europa già dagli anni 50-60, quando eh, fa un viaggio in Italia e incontra diverse personalità, tra cui Olivetti e altri, e secondo qualcuno pensava appunto alla possibile esportazione di questo metodo in italia che però non ebbe, non ebbe seguito e quindi lo sbarco del community organizing in europa si ha negli anni 90 e in particolare nel 96 quando viene creato a londra london citizens che è un'associazione di cittadini che si evolve, eh, si espande oltre la città di Londra e diventa Citizens UK, che oggi è la principale appunto, associazione eh, di community organizing eh, nel Regno Unito e eh, si è distinta nello scorso decennio in particolare per un dibattito, un dibattito organizzato appunto, da Citizens UK a cui furono, eh, parteciparono i principali candidati alle, per le elezioni del Regno Unito una decina di anni fa e si è distinta anche per una campagna sul salario minimo che fu lanciata in occasione della, delle Olimpiadi di Londra, appunto. Eh, un altro paese dove il community organizing ha attecchito è la Germania, dove arriva ancora dopo, arriva nel 2006, quando eh, un, un sacerdote italo-americano, Leo Penta, che tra l'altro è il supervisor del, del progetto di Torino. Um, fonda l'istituto uh, tedesco per il community organizing, l'acronimo in tedesco è DICO e, a Berlino e poi anche questo si espande in altre città, per esempio Colonia, una città che come, come forse saprete ha particolari dinamiche di, di, di convivenza uh, tra diverse culture, forti comunità di immigrati e così via. E, mh, una campagna che eh, mi piace ricordare della, del community organizing in Germania è quella del quartiere di Schöneweide, che era un quartiere di, di Berlino Est, che mh, dopo lo, la riunificazione delle Germanie eh, s, mh, vengono chiuse delle fabbriche importanti che c'erano e s, mh, vive un degrado molto forte, eh, quindi disoccupazione, criminalità, eccetera. E, eh, mh, L'associazione Dico inizia ad essere attiva nel quartiere, a stimolare la leadership locale, si crea un'associazione di quartiere. Questa associazione pensa ad un progetto per trasformare queste fabbriche dismesse in un campus universitario. Uh, vengono trovati i fondi, vengono superati gli ostacoli burocratici e oggi questo è uno dei campus più, più belli della Germania, quindi una, una grande vittoria per questa associazione. Um, ci sono esperienze di community organizing anche in Francia e in altri paesi europei, l'Italia arriva un po' tra gli ultimi, uh, solo nello scorso decennio. E in particolare, uh, la prima esperienza di community organizing in Italia si ha a Roma, ad opera di Diego Galli che mh, conosce, eh, conosce Alinsky e il community organizing grazie alla, alla biografia di Barack Obama che aveva fatto l'organizer a Chicago eh, prima di entrare in politica e eh, si innamora di questa idea, va a fare una formazione negli Stati Uniti, eh, dopodiché è tornato e ha creato eh, l'associazione Community Organizing Onlus, di cui, di cui adesso anche noi di Torino facciamo parte, e ha messo in piedi un progetto di community organizing nella periferia est. E da ultimo appunto il progetto di Torino che nasce su stimolo dell'università, All'inizio come eh, progetto per la convivenza interreligiosa a Torino Nord, eh, a partire dal 2018, eh, grazie a un finanziamento della fondazione CRT, eh, sono state fatte delle formazioni e successivamente è stata selezionata Sara Fenoglio come organizer del nostro progetto e si è messo in piedi questo progetto nonostante la pandemia che ha reso le cose molto molto difficili sotto certi punti di vista. Comunque adesso lascio la parola a Sara e ad alcuni leader locali delle, delle organizzazioni di Torino Nord che vi racconteranno qualcosa in più. Grazie Luca. Allora, io sono Sara Fenoglio, come vi dicevo all'inizio, mi sto occupando della parte un po' più operativa di questa iniziativa, questo braccio di iniziativa che si sta sviluppando a Torino, ehm, che è il secondo in Italia oltre all'iniziativa eh, romana, ecco, ehm, dove eh, è cominciato tutto questo percorso di community organizing, o di rielaborazione, di traduzione all'italiana di un metodo che nasce oltreoceano, ma che pensiamo possa avere, Uh, un valore aggiunto per uh, il nostro percorso di cambiamento la nostra uh, volontà di sviluppare delle visioni diverse dei percorsi diversi uh, anche a ragione di un, un periodo storico in cui ci troviamo di fronte a una crisi di, della partecipazione della speranza della possibilità di poter effettivamente cambiare le cose a posteriori di una tradizione partecipativa politica particolarmente importante, che è molto diversa da quella americana. Ehm, a Torino noi abbiamo cominciato nel 2019, operativamente in realtà nel 2020, eh, e attraverso questo percorso, nonostante le difficoltà dell'emergenza, siamo riusciti a cogliere particolare entusiasmo da parte dei partecipanti, eh, e dei promotori che sono diventati di questa iniziativa di cui due eh, sono qua presenti e gli lascerò la parola brevissimo eh, perché nonostante la difficoltà, nonostante l'isolamento eh, comunque è estremamente presente dentro ognuno di noi la volontà di trovare percorsi eh, trovare degli incastri di un puzzle complicato con delle tesserine molto piccole eh, ma che con tanto investimento, con tanta eh, forza di volontà e con tanta anche voglia di mettersi in gioco e di giocare insieme eh, sta creando delle relazioni nuove, sta permettendoci di riscoprirci l'un l'altro in un percorso che parte in un qualche modo dalla persona, eh, dagli elementi delle proprie storie, eh, dall'ascoltare se stessi e il proprio vicino e quindi far riemergere qual è il valore aggiunto eh, del proprio territorio. Uh, nel nostro percorso ci siamo particolarmente concentrati sull'area di Torino Nord uh, perché comunque il community organizing un altro degli aspetti centrali è quello dell'elemento della prossimità, del condividere uh, una stessa sorte in un qualche modo, un fato comune uh, e quindi fare gioco forza sul fatto che uh, spalla contro spalla si possa riuscire a trovare delle soluzioni alternative rispetto a al giocare da soli. Um, per questo motivo ci siamo concentrati sull'area nord di Torino, dove abbiamo trovato che ci fossero una serie di condizioni uh, particolarmente uh, rispondenti a quello che è stata la prima esperienza, se vogliamo, di, di Alinsky a Chicago eh, in Back of the Yards. Um, e quindi abbiamo cercato di proporre e promuovere questa iniziativa, coinvolgendo attraverso webinar, una formazione specifica, incontri sul territorio che stanno prendendo piede. Um, in maniera spontanea facendo anche emergere dei gruppi di lavoro, se vogliamo, di approfondimento eh, dagli interessi che il territorio stesso si sta proponendo come prioritari da approfondire. Eh, quindi non mi dilungo oltre, ma lascio la parola a Marina Spanu e a Davide Necu per raccontare la propria esperienza. E quindi grazie a tutti, prego. Vado io, sì. Eh, buonasera a tutte e a tutti, grazie per, per l'invito e anche per la possibilità di raccontarvi quella che è stata la mia esperienza eh, all'interno della formazione. Eh, io sono una componente di cittadinanza attiva, eh, in tre abbiamo partecipato alla formazione sul community organizing eh, Cittadinanza attiva è un'associazione che si occupa di diritti e che fonda eh, tutta la sua attività sulla partecipazione civica e sull'attivazione eh, delle persone. Quindi, eh, come dire, eh, il community organizing ha offerto sicuramente un momento di eh, anche confronto all'interno della vita associativa su, eh, nuovi, su nuovi strumenti. Eh, il community organizing ha rappresentato sicuramente eh, uno strumento che è diventato, per quanto riguarda me, eh, anche un modo di pensare e, e di vivere, come dire, il, e di stare nel mondo sostanzialmente, perché eh, tutti noi siamo sempre molto concentrati a eh, lamentarci, a protestare ma poi eh, il passaggio all'attivazione, quindi eh, al mettersi in gioco diventa eh, non, non facile. Il community organizing eh, è interessante perché mettendo in relazione persone che eh, come dire, arrivano anche da eh, realtà differenti come dire, eh, ci fa uscire da quella che eh, secondo me è quella che è la nostra comfort zone eh, è, eh, ed è un approccio sicuramente molto impegnativo eh, per molti di noi. Quindi eh, del, le fasi del community organizing eh, dall'ascolto all'azione prevedono anche una messa in moto di... Eh, come dire, di, di, anche di tanto coraggio, se, se posso eh, dirla, metterla in questo modo. Ehm, quello che mi ha colpita e che ho raccontato a Sara eh, l'altro giorno, mentre parlavamo di questo evento, è che eh, mentre il community organizing è visto no, ed è eh, come dire, presentato come... Una, un, un complesso di strumenti, ogni singolo strumento poi può essere utilizzato anche al di fuori della progettazione del community organizing. Eh, a me è successo, per esempio, che eh, mentre stavo presentando, eh, mentre stavo preparando, scusate, una, un intervento eh, eh, per l'Assemblea di Torino di Cittadinanza Attiva, dove noi cercheremo insieme ad altri soci di. Eh, portare all'interno dell'associazione il tema della salute eh, intesa come salute di tutte le politiche che è un argomento molto insidioso molto complesso un è visto un po come la pace nel mondo la salute in tutte le politiche sì ci deve essere ma poi eh, nessuno si muove per, per farlo eh, mi sono imbattute in un link ho fatto un link diretto in come è possibile che è un argomento così importante così attuale oggi che la pandemia ha svelato sostanzialmente, della interconnessione tra la salute e ambiti non prettamente sanitari, non sia al centro eh, dell'agenda politica, allora eh, tutto il discorso dell'analisi del potere diventa ovviamente centrale. Chiedersi quali sono i nemici e quali sono eh, gli strumenti per eh, spostare il potere al fine di eh, appunto eh, permettere che eh, la salute eh, nella sua eccezione più, più complessa entri nell'agenda di discussione di discussione politica eh, in questo momento a torino nord non sono ancora partiti i progetti eh, siamo ancora in fase così di organizzazione tra la rete di associazioni che eh, ha partecipato alla, alla formazione e, insomma, a breve cercheremo di attivarci sul territorio. Grazie. Sì, prendo la parola io, grazie Marina. e Buonasera a tutti, grazie per l'invito al eh, centro studi Sereno Regis. Io sono Davide Necu, ho 28 anni. Professionalmente mi occupo di riqualificazioni e la politica in senso ampio è una, ampio è una delle mie più grandi passioni. Devo fare i complimenti a Sara per essere riuscita a organizzare un evento di comunità pur non potendoci vedere di persona. Non è stato semplice perché, come potete immaginare, la lontananza fisica è un ostacolo enorme. E è un ostacolo soprattutto alla nascita di un, di un senso di appartenenza. Per parlare di Anninsky io partirei dal sottotitolo Organizzare senza potere. Io vengo da Barriera di Milano e tempo fa, eh, come ho anche detto durante uno dei nostri incontri, mi resi conto che per varie ragioni i cittadini del mio quartiere non partecipavano ai tavoli del potere parlo di potere economico, potere politico e potere culturale. E questo è un peccato perché la zona nord di Corso Regina, quindi non soltanto Barriera di Milano, conta 270.000 abitanti circa, ovvero circa un terzo dei cittadini della città. E il luogo dove nascono i figli di seconda generazione è il quartiere e la zona della città con grandi speranze per il futuro perché il presente non è particolarmente erosio ma proprio per questo con grandi disuguaglianze e la conseguenza è spesso è che spesso queste zone pur rientrando al centro del dibattito cittadino prima delle elezioni vengono dimenticate e spesso relegate a zone perse tra virgolette personalmente eh, con alcune persone ho già iniziato a organizzare alcune iniziative e ho pensato che attraverso l'arte si potesse raccontare anche all'esterno di questa zona che spesso con una battuta viene definita il Bronx di Torino e avvicinare chi non la conosce per mille motivi a quello, per raccontare quello che sta succedendo. Quindi sono convinto che questo percorso sia stato utile per me, per rendermi conto che in realtà ehm, mettendosi insieme c'è molta possibilità e, e spero di portare avanti i progetti che abbiamo iniziato. Grazie. Passo la parola a Sara. Non ti si sente, Sara. Sono, sono silenziosa, ecco appunto. Okay. Avevo avvisato tutti di ricordarsi di smutarsi, ovviamente me lo sono dimenticata io. E grazie Davide, grazie Marina, dicevo eh, per i vostri contributi, perché credo che in realtà la vostra voce eh, sia la parte più importante di questo lavoro. Uh, come, come abbiamo detto in diversi momenti, la parte relazionale è uno degli aspetti che probabilmente ci si dimentica spesso di approfondire, ma è una delle risorse fondamentali del community organizing, per cui um, soprattutto negli anni Ottanta è stato predisposto un vero e proprio strumento, quello dell'incontro relazionale, dell'incontro uno a uno, uh, con una durata, con uh, un contenuto, un'elaborazione del... del dell'approfondimento della conversazione, della relazione fra due individui eh, che non vogliono diventare amici, che non vogliono approfondire l'aspetto privato del, del rapporto, ma vogliono sviluppare una relazione pubblica. Una relazione pubblica che possa essere basata su un rapporto di fiducia, di conoscenza reciproca e di una riscoperta del proprio interesse personale rispetto al contesto specifico. Che si sta su cui si sta cercando di lavorare, su cui si sta cercando di collaborare. E quindi ringrazio queste relazioni che si stanno creando e ringrazio questi leader naturali e innaturali soprattutto che piano piano stanno emergendo nei nostri territori. E a questo punto lascerei lo spazio a domande, riflessioni, approfondimenti di chiunque voglia sollecitarli. Ecco, io intanto li raccolgo dalla chat. Posso provare io uno? Uno, ne ho quattro, ma ne incomincio dall'uno. <ride> in una nota del libro eh, c'è eh, Alessandro che cita un intervento che ha fatto eh, nel sindacato, eh, presentando a un convegno su Pino Ferraris, in cui ha presentato queste esperienze in Germania. Cioè, era, una era organizzato dal sindacato, dato che nel corso che ho fatto a Roma c'era stata un'esperienza che è stata all'interno di una conferenza intermedia ai in momenti di formazione. C'è stata una conferenza in cui hanno presentato due esperienze sindacali, una con i rider a Firenze e l'altra con i braccianti agricoli. Volevo capire un po' se ci puoi accennare al seguito di quella tua presentazione, se c'è stato o comunque... Eh, ecco, questo era un primo... Una prima domanda eh, poi la, la, la seconda è che mi ha segnato era eh, oppure un successo limitato nella, nella cultura di chi partecipa se c'è se c'è se c'è qualche residuo che rimane eh, quali sono le criticità che sono presenti nella nostra cultura e che rendono faticoso no? ad esempio il concetto di leadership diffusa i film che sono Si sente disturbato Entrati sugli eroi attivi o oh, nel posto della, della leadership. Se ci sono altre criticità, oltre si sente? Sì, adesso si sente. Allora, la prima domanda era riferita a Pino Ferraris, giusto per ricapitolare, perché la seconda parte ce la siamo un attimo persa, credo. Tutti, eh, sulle criticità del riapproporre questa questa iniziativa nella nostra, questa esperienza nella nostra cultura, okay. giusto? Sì. rispetto Chi... ad questi elementi come la leadership diffusa esatto, sì. Diciamo la cultura dell'eroe e la leadership diffusa sono cose però oggi a livello di massa passa la cultura dell'eroe ecco. eh. e, e, e poi se rimane qualcosa nelle nel, nel, nel, nell'esperienza di coloro che partecipano a queste, eh, a queste esperienze diciamo Cos'è che rimane di più nella, nella, nella cultura, diciamo, di coloro che fanno questo tipo di esperienze in Occidente? Non so se è chiaro. Non si è sentito di nuovo? No, si è sentito, si è sentito. Ah. <ride> Non so come vogliamo fare, Sara, se vogliamo raccogliere diverse domande, commenti. e. Allora, oltre a questi abbiamo ancora una domanda al momento da parte di Isabella. Eh, quali sono le differenze tra il lavoro di sviluppo e organizzazione di comunità rispetto al community organizing? Isabella ha lavorato a lungo nell'unità di accompagnamento sociale del Comitato The Gate con l'approccio dello sviluppo e organizzazione di comunità lavorando appunto con cittadini, ambulanti, giovani e donne. Queste sono le domande che sono pervenute al momento, quindi direi che possiamo eh, cominciare a rispondere, poi se ne arrivano altre possiamo approfondire. Prego. Io rispondo a, a qualcosa. E allora, dunque, riguardo alla domanda sul sindacato... Eh, sì, ci sono state eh, delle esperienze recenti, peraltro esperienze anche in, ancora in corso, ehm, portate avanti da dei sindacalisti, eh, le esperienze con cui io sono più direttamente in contatto sono eh, esperienze sindacali eh, diciamo che vedono un ruolo diretto o più indiretto della CGL Um, in alcuni casi come per esempio uh, mi viene in mente il lavoro che, che forse anche tu citavi appunto sui rider um, costruito anche diciamo con una consapevolezza rispetto alla tradizione del community organizer, uh, organizing nel caso di quel caso Ilaria Lani che è una sindacalista uh, che, che sta a Firenze e, diciamo ha portato nella CGL un po' il, il, la riflessione di, di di Saola Linsky, ha portato avanti una serie di campagne che avevano effettivamente, eh, proponevano l'idea di un'organizzazione per campagne dell'azione sindacale che fosse volta anche al cosiddetto, per usare un linguaggio appunto sindacale, reinsediamento dell'organizzazione in determinati ambiti eh, in cui il sindacato era poco presente. Il caso dei rider da questo punto di vista è molto molto molto importante. Eh, io ho un po' di anni che non ho più direttamente a che fare, diciamo, eh, non ho più rapporti diretti con, uh, con il sindacato, eh, se, senza dubbio sono esperienze eh, che definirei molto innovative, ehm, sicuramente diciamo di nicchia rispetto al funzionamento eh, complessivo del sindacato, eh, che, che forse non sono mai riuscite appunto a, a, ad avere un impatto più ampio, ma era improbabile che ce l'avessero, solo che sono appunto esperienze molto sul terreno, quindi limitate anche dal punto di vista del, dello spazio e del tempo su come l'azione sindacale si potre, potrebbe eh, come dire, rinnovarsi e reinterpretarsi a partire da una riflessione su alcuni degli assi che propone Alinsky peraltro noi questo ne parliamo dell'introduzione del libro um, uno dei terreni di riscoperta del community organizing negli Stati Uniti è stato proprio il sindacato uh, se guardiamo tutte le esperienze che hanno avuto a che fare con alcune organizzazioni sindacali importanti mi viene in mente Seiu che è stata molto attiva nell'ambito dei cosiddetti servizi poveri quelli che per intenderci sono stati fatti letteralmente fuori dalla crisi del, eh, del covid. Um, altre esperienze che citiamo nell'introduzione introduzione che sono di grandissimo interesse sono esperienze più di sindacato territoriale, citiamo l'esperienza di Lane, Los Angeles Alliance for a New Economy, che è un'esperienza di eh, cosiddetto community unionismo, ovvero di organizzazione di campagne territoriali che hanno proprio a che fare... Con il tema del modello di sviluppo territoriale e quindi anche il modello di governance il modello di organizzazione del, del potere a livello territoriale quindi il tema sindacale è importantissimo e senza dubbio diciamo nel, nel, nel tradurre a far tradurre questo testo sì, abbiamo immaginato che il sindacato potesse essere un interlocutore mh? Eh, perché perché lo è stato negli stati uniti negli stati uniti è, diciamo tutto un una fase di, di, di rinnovamento del sindacato ai, come dire, ai margini, soprattutto delle grandi organizzazioni dei settori più sindacalizzati, si è nutrito di quello. Mi ha fatto piacere che ha citato Pino Ferrari, insomma, che è stato un mio grandissimo amico, ed è, ed, è, ed è stato uno fra i primi che in Italia, quando gli abbiamo un po' messo fra le mani a rischi, ha capito il portato, il portato di, di insomma, molto, molto, molto, molto, molto interessante. Um, lascerei forse a Mattia la domanda bellissima e molto impegnativa su, che facevi su leadership, eh, eroe che mi sembra un grandissimo tema mi limito soltanto a dire una cosa che Alinsky da questo punto di vista dice delle cose molto chiare che non sono per niente facili da, da, da, o, come dire, da concretizzare però Alinsky dice che il leader eh, il, la costruzione della leadership deve essere funzionale alla costruzione del soggetto collettivo è molto molto inequivoco da questo punto di vista che sia facile farlo è un altro discorso ma che lui faccia un ragionamento su come la leadership deve essere dal punto di vista della gerarchia delle priorità uno strumento questa è una cosa importantissima e tra l'altro voglio dire è un tema enorme oggi no perché la politica è divorata dal personalismo e dal culto della leadership. Però sicuramente Mattia ha cose più interessanti da dire su questo. È molto interessante la, la domanda che faceva Isabella. Io, come urbanista, sono un po' arrivato al community organizing perché pa passando un periodo di ricerca negli Stati Uniti, ho molto avuto a che fare con il community development, che è eh, un campo di esperienze anche di organizzazioni che è andato consolidandosi negli Stati Uniti a partire dagli anni 70. Che nasce e ha molto a che fare col community organizing ma e questo non lo dico io ma lo dicono i tantissimi che hanno studiato queste questi processi questi attori negli anni senza dubbio hanno un po perso per strada la dimensione conflittuale cioè hanno iniziato un po a concepire la comunità in modi diversi da Dinsky, cioè come una comunità armonica senza conflitti in cui un po' il tema era sostanzialmente fare in modo che eh, anche contesti locali, deprivati e periferici fossero messi in relazione con, con, uh, con ambienti esterni, con forze sociali esterne, che quindi per esempio la salvezza di un quartiere non passasse tanto dalla, uh, uh, dalla capacità della popolazione di organizzarsi anche in chiave conflittuale, ma passasse da orizzonti quali la, coesio, la, la, la coesione sociale il, il capitale sociale fra gruppi sociali deboli e quelli più forti quindi adesso non so non conosco Isabella il tuo riferimento preciso ovviamente che lo, lo conosci tu dovremmo parlarne più a lungo però diciamo rispetto a questo orizzonte più del community development il community organizing ha una fortissima dimensione più di organizzazione del conflitto e anche di individuazione di alcuni avversari quindi Chiudo su questo, parlando, come si diceva, di riqualificazione urbana, di rigenerazione urbana, se ne parla, per esempio, in una prospettiva in cui comunque viene un po' identificato un avversario, cioè dei, dei, dei, dei poteri o degli interessi che, eh, che, che impediscono a un determinato quartiere, a una determinata comunità di avere un livello di, di benessere insomma, desiderabile. Mi fermo qua, non so se Mattia... Posso aggiungere una cosa sulla questione della leadership che citava Alessandro, ehm, allora, il, secondo me, una delle questioni eh, di grande interesse dello, dello studio di Alinsky è anche dello studio e dell'analisi di quello che sta succedendo ora negli Stati Uniti e ora in Europa con la sperimentazione di questi progetti di community organizing è capire come ehm, si fa in modo proprio di uscire dal paradigma del la chiamata eroe mi pare io ho perso un po' le cose che diceva Giorgio no? il paradigma dell'eroe o comunque eh, del super leader eh, non so se questo è il senso diciamo un soggetto che ehm, salva diciamo le eh, le comunità o i gruppi, i cittadini, non so, insomma, non, non sono riuscito a percepire tutto. Eh, però, secondo me, la grande eh, qualità dell'idea della riscoperta del community organizing di Alinsky eh, è eh, la dimensione della leadership anche come dimensione relazionale e di apprendimento. Eh, quello, secondo me, è il passaggio... Um, il passaggio più, come dire, tra virgolette, più rivoluzionario che c'è in, in, in quel tipo di lavoro. Nel senso che l'elemento formativo è l'elemento di crescita di una collettività attorno alla quale poi semplicemente si creano dei nodi di persone che investono competenze, tempo, talento, uh, capacità, cioè uh, è uh, un elemento chiave della realizzazione del community organizing. Tra l'altro, uh, io non so, poi adesso non ho partecipato alle vostre formazioni, ho presente un po' delle cose che ho visto, ho sentito, poi appunto. Um, i processi di valutazione che si fanno all'interno dell'azione del community organizing, una delle cose che si impara facendo il community organizing è quella di autovalutarsi in continuazione, e l'autovalutazione in quel caso è un processo collettivo, no? In cui ognuno svol svolge una parte in commedia, e quella parte, però, è sempre in qualche modo rinegoziata, ridiscussa eh, e ricostruita insieme ad altri. Se mai mi capitasse di vedere le immagini,. Eh, dei community organizer americani si trovano anche dei documentari in rete ci sono eh, fonti alle quali attingere ehm, spesso ci sono questi incontri spesso sono il culmine dell'operazione dei community organizer a livello di quartiere di territorio in cui ci si incontra con le eh, leadership politiche con la controparte no? eh, e tutti svolgono un ruolo nel coro eh, che è una cosa che sempre ci colpisce molto per come viene costruita dal punto di vista teatrale scenografico, scenografico la cosa eh, più interessante è proprio appunto che lì si è costruita una leadership collettiva con alcune voci che danno rappresentanza eh, alle persone e secondo me l'altro tema eh, l'altra parola chiave eh, di questo modello di formazione della leadership è proprio quello del tema della, della rappre, del, del rappresentare anzi, come dire, dell'essere effettivamente parte di aver vissuto l'esperienza di disagio, di sofferenza, di oppressione, quello che sia, ehm, che si intende rappresentare e raccontare, per la quale si attiva il conflitto. Cioè, la, la, la, la, la, la, la vera chiave lì è l'idea del processo di auto-organizzazione, cioè le rappresentanze si costruiscono, i rappresentanti, i leader, si costruiscono dentro il corpo del soggetto, le soggettività che effettivamente sono ehm, che vivono un problema, non vengono delegate. Eh, è una cosa banale da dire, no? Che uno bisognerebbe fare in modo che le persone, come dire, che hanno un problema, soffrono una condizione di disagio, eccetera, eh, debbano far sentire la propria voce. Però, effettivamente, il community organizing è uno strumento attraverso cui Uh, si acquisiscono competenze relazionali, politiche, di attivazione uh, di costruzione di gruppi uh, che effettivamente danno questo lascito, cioè aiutano effettivamente a costruire rappresentanza dentro, uh, dentro insomma il corpo sociale che deve produrre quel confronto quel conflitto, quella domanda uh, secondo me questa è la rispetto anche cioè, la grande frattura che c'è oggi noi oggi abbiamo anche Molto spesso abbiamo poca, eh, auto, cioè, cioè, poca rappresentanza, cioè, insomma, la, la rappresentanza è molto rarefatta, eh, non si sa come costruirla eh, e non sempre raggiunge la qualità eh, e la capacità che dovrebbe costruire. Non so se mi sono spiegato, ma insomma, questo ele elemento del costruire delle competenze autoctone è secondo me la chiave eh, del community organizing. Mi fermo qui. Grazie Mattia e Alessandro. Mi viene da aggiungere sull'ultima onda di Mattia anche il, il come il community organizing in un qualche modo cerchi di spronare lo sviluppo di quattro principali abitudini per volerle un po' riassumere eh, sia da un punto di vista personale, individuale sia proprio dal, come azione collettiva, come azione comunitaria in un particolare territorio, quindi l'elemento relazionale di riapprofondire i legami fra gli individui, fra realtà ancora di un particolare territorio, che ancorano appunto le persone stesse a quelle realtà, ehm, eh, l'abitudine a, a valutarsi costantemente. Eh, come accennava Mattia, che è proprio una pratica che viene fatta nel ciclo del community organizing alla fine di ogni momento, alla fine di questo incontro ci sarà un piccolo momento di valutazione, alla fine di ogni incontro relazionale, di incontri di gruppo, di formazioni, è eh, una prassi che si prende, che diventa una critica in un qualche modo ma costruttiva, volta non tanto ad evidenziare i lati negativi, eh, ma per accrescersi, per migliorarsi reciprocamente, per percepire delle diverse visioni di uno stesso tema. La pratica del, dell'analisi del potere, quindi costantemente mettersi di fronte uh, a un'analisi un, un appunto di chi possono essere persone che si trovano nel, nella mia situazione, quindi potenziali alleati, quali sono le conoscenze che io ho su quel particolare argomento, problematica, tematica, uh, dove posso effettivamente agire che cosa mi manca da un punto di vista pratico o da un punto di vista di conoscenza più teorica? Um, e quindi chi possono essere invece dei potenziali oppositori in questo senso? No? E nella pratica del community organizing eh, c'è a un certo punto prevista proprio la personificazione di questo potenziale nemico, di questo potenziale oppositore che non è esattamente un nemico ma un oppositore, un un soggetto che si mette fra te e il tuo uh, processo collettivo e l'obiettivo che ti preponi di raggiungere, e quindi cosa far sì, um, o meglio, cosa poter fare per far sì che quella persona venga uh, personalizzata e polarizzata per riuscire a smuovere, a sbloccare il sistema, quindi mettere esplicitamente un bastone fra le ruote dell'ingranaggio e farlo saltare. Eh, per poi di nuovo riprendere il percorso ehm, nel, nel costante abitudine all'ascolto eh, dei propri eh, partecipanti, dei propri eh, colleghi, eh, abitanti del proprio territorio. E sono tutta una serie di pratiche che secondo me diventano fondamentali ehm, nel non preporsi con delle soluzioni preconfezionate, con delle regole rigide. Uh, C'è cioè un pacchetto, una forma di scatola degli strumenti, degli attrezzi uh, da cui uno può attingere in maniera più o meno uh, lineare per riuscire ad acquisire quelle competenze, quella, anche quell'autostima, quella consapevolezza di poter avere un ruolo, di poter fare qualcosa per cambiare. Perché se qualcosa che non ti va bene, allora se non ti senti di poter cambiare le cose, se non ti senti di avere quel potere, per raggiungere un certo risultato dei in partenza e l'obiettivo del community organizing nello sviluppo di questo potere relazionale perché di questo si parla è anche ricostruire questo senso di consapevolezza delle proprie capacità e qua mi taccio ehm, se ci sono altre sollecitazioni Angela prima vedevo che avevi alzato la mano magari volevi aggiungere una riflessione Mi sentite? Mi sentite? Sì, ti sentiamo Angela. Io non sento. Non sento nulla. Non sento. Ah, ok. <ride> Praticamente oggi proprio io non ci sono parecchie, parecchie cose, però ehm, mi sembra che ci fossero tantissimi spunti che varrebbe poi la pena riprendere, ma adesso ve lo, solo una piccola curiosità che mi veniva perché mi pare che Luca Ozzano abbia parlato del fatto che quando Alinsky è venuto in Italia eh, ha incontrato Livetti e allora volevo chiedergli se c'era qualche... mi incuriosiva questa... Questa cosa, io sono stata vent'anni ad Ivrea e certamente il segno di Olivetti, anche se non erano più gli anni d'oro, era già dopo, è stata però sicuramente molto molto significativa e sarebbe interessante capire le relazioni ecco, tra gli e Olivetti. Non sento più... Eccomi. Ma, eh, sì, lui eh, è venuto in Italia, fra l'altro non mi ricordo se, se l'ho accennato quando ha eh, fatto il mio intervento, però lui eh, un, un, il suo principale contatto in Europa era il filosofo francese cattolico Maritain, con cui ha avuto un carteggio per diversi anni, che è stato poi anche pubblicato, e quindi aveva anche eh, di rapporti molto buoni con, con la Chiesa Cattolica, anche perché negli Stati Uniti aveva lavorato con la Chiesa Cattolica a Chicago e eh, in altre città e quindi aveva, aveva anche dei contatti a livello della, della Chiesa Cattolica. Quindi, era, eh, un po', I suoi contatti erano un po' in questi ambiti anche, possiamo dire, comunitaristi, un po' quindi era anche naturale che, che, incontrasse, che incontrasse Olivetti. E eh, da parte di Olivetti pare che ci fosse stato un interesse eh, per per il metodo e che avesse anche pensato di pubblicare, di tradurre per primo il libro che, che, che poi è stato tradotto solo adesso, eh, che però fosse stato scartato perché in qualche modo si temesse che, che le idee di Alinsky risultassero troppo, troppo radicali. E quindi più o meno questo è quello che, è quello che si racconta. Insomma, poi non si, sa, non si sanno bene i dettagli. Non so se Alessandro e Mattia hanno, hanno qualche... Qualche cosa in più da raccontare su questo, ma io posso aggiungere una cosa che non riguarda solo poi, Alessandro, ti, che non riguarda solo eh, eh, solo Olivetti, ma in generale l'attenzione che c'è stata, l'attenzione, questo proprio per situarla storicamente, l'attenzione verso Alinsky. Allora, noi appunto dobbiamo tenere conto. Eh, adesso scusate, come dire, il momento di vanità, ma. Uh, un paio di giorni fa, tre giorni fa, è uscita la uh, recensione uh, su Repubblica Alberto Flores d'Arcais del libro no. uh, e lui diceva uh, questa cosa, come dire, del leader nascosto. In realtà uh, noi stiamo avendo a che fare con una persona che um, uh, scopriamo adesso in Italia, ma che negli Stati Uniti ha sempre avuto una grandissima... Um, sempre eh, affascinato politici, eh, organizzatori e che in moltissimi casi viene preso come eh, modello nel bene e nel male al quale fare riferimento. Eh, I conservatori americani, persino il Tea Party, che è stato un movimento anti-Obama di una decina di anni fa, che era contro le tasse e contro la riforma sanitaria, eh, utilizzava contro il community organizer Obama, che era stato il community organizer da giovane, utilizzava delle tecniche che pensava di prendere da Linsky. Hillary Clinton ha scritto la tesi su di lui, eh, ha avuto, come dire, un confronto con Martin Luther King, confronto anche più aspro con le pantere nere. Eh, e in Italia è stato eh, oggetto di interesse appunto di personalità importanti. Eh, quindi stiamo parlando in qualche modo, tutto sommato, di un di un gigante, e l'interesse che c'era in Europa veniva ehm, riconosciuto eh, anche perché poteva essere utilizzato in quegli anni come strumento per mobilitare le persone, produrre domanda, anche un certo tipo di conflitto, di confronto, eccetera. Ma soprattutto non era comunista Dunque, per eh, il mondo cattolico, ma anche per Olivetti, il fatto di avere come dire una radicalità non marxista alla quale poter attingere era un elemento di grande interesse, quindi storicamente, e però, eh, come ci ha detto giustamente adesso eh, Luca, era complicato da maneggiare, perché poi eh, la radicalità americana, che per certi essi era molto forte, perché poi negli anni in cui Alinsky eh, emerge negli Stati Uniti, tra gli anni 50 e 60, c'è soprattutto l'elemento del conflitto razziale, no? un conflitto. Eh, che ha a che fare con la cosiddetta color line, col colore della pelle, ma anche con questioni sociali, eh, che è molto radicale e che è molto lontana dalla, dalla, dalla, dalla conflittualità europea in quel periodo. No? Quindi c'è un, insomma, ehm, la cosa, eh, non a caso, anche la CISL si interessò ad Alinsky, che aveva no, a aveva Fiesole una scuola importantissima di studi. Ehm, di, di formazione dei quadri eh, secondo me il paradosso è che adesso, adesso è più facile che rischi interessi di più agli europei ora che sono venute meno appunto quelle grandi case che producevano cultura politica ideologia organizzazioni partiti grandi sindacati eh, eh, adesso che noi siamo in, per certi versi più frammentati una società più frammentata più diversa più plurale è forse più facile vedere con altri occhi per noi il, ehm, il, il lascito di Alinsky secondo me è il, una, insomma, quella una delle chiavi che paradossalmente noi siamo più aperti adesso a utilizzarlo rispetto a quello che poteva essere eh, 50 60 anni fa sì io volevo aggiungere solo una cosa la cosa che diceva Mattia perché in effetti, eh, sì, senza dubbio un, un profilo so, di interesse. Senti? Sì, ti sentiamo. Un profilo di interesse è, ehm, è, è, è seguire un po' le, i percorsi di arrivo di questo. Sì, non so se sono soltanto io no, ma penso che tutti sentiamo. No, lo sentiamo tutti. Credo che okay. la linea disturbata e non senta bene noi e quindi si sta preoccupando. E quindi, ok. E, ovviamente, so, dicevo, è molto interessante seguire, eh, e io non ne so, non ne so abbastanza, sicuramente sia, sia Luca sia Mattia ne sanno molto più di me, eh, seguire i, i percorsi di arrivo di questo bizzarro eh, pensatore in contesti che non gli sono come dire insomma nei quali non è consueto quindi appunto questa vicenda dell'arrivo in Europa il rapporto con Maritain eh, la questione della Cisla che citava appunto Mattia la cosa che mi fa riflettere è che appunto in un contesto nel quale la politica era organizzata mh, prevalentemente attorno alle alternative della guerra fredda Alinsky poteva sembrare una sorta di carta eh, alternativa no? alla, alla, a, alla sinistra, diciamo così, o quantomeno alla sinistra comunista, eh, fa oggi impressione, guardando per esempio le cose di cui più mi occupo, che sono le questioni urbane, fa oggi impressione quanto probabilmente leggendo Alinsky oggi, applicandola come funziona nelle nostre città, non c'è ci, niente di più radicale di Alinsky. Eh, cioè già l'idea che appunto anche Sara richiamava poco fa, cioè l'idea li, che, che, che, eh, che, che per ogni posta in gioco e per ogni eh, processo sociale debba essere per esempio individuato un avversario, oggi è una cosa quasi impronunciabile in moltissimi, in moltissimi ambienti e, e, e credo che da questo punto di vista la carica di Alischi sia una carica di rottura anche per questo, perché propone una visione radicale della società senza necessariamente cadere come nei, cliché, no? nei cliché delle letture, passatemi un termine un po' facile, delle letture più ideologiche dei, di, di come funzionano le nostre società. E questo credo sia un grandissimo portato, perché Alischi può essere eh, letto davvero come un'introduzione al tema. Del, dei conflitti, della democrazia delle diseguaglianze di potere delle assimetrie di potere senza avere necessariamente un retroterra questo l'ho sempre trovato molto affascinante di Alischi e credo che sia il suo, il suo anche portato innovativo, che è anche magari la ragione per cui a, a, a qualcuno non piace senza dubbio però a noi piace anche per questo Volevo... Devo dire una cosa, eh, Fofi, eh, Olivetti aveva messo in piedi una scuola per assistenti sociali a Roma e, e Fofi ci aveva partecipato insieme a Lorenzo Barbera che in quegli anni eh, animava le lotte non violente nella valle. Giorgio, se ci senti la tua condizione eh, mi sa che è disturbata. Esperienza esperienza del... Giorgio, se vuoi scrivere, io riporto nella chat la tua, il tuo approfondimento su FOFI. Ok, grazie. E volevo rispondere ancora a una domanda e poi direi che siamo praticamente in chiusura di Samia che ci chiede, eh, ma nel vostro approccio avete usato, oppure meglio dire, utili avete utilizzato la mediazione interculturale viste le caratteristiche della zona? Credo che Samia si riferisca alla zona di Torino Nord in questo caso e quindi lascio anche in un qualche modo la parola a Marina e a Davide di approfondire, intervenire se, se vogliono e se se la sentono. Um, io rispondo per quel che mi concerne non espressamente come mediazione interculturale, visto uh, il livello diciamo, uh, a cui siamo in questo momento dell'iniziativa, di avvicinamento, di uh, coinvolgimento iniziale, di condivisione della metodologia e, e sfortunatamente non siamo ancora riusciti a fare tutto quel quel coinvolgimento diretto con gli abitanti del territorio, quegli eh, incontri relazionali che sarebbero caratteristici e fondamentali di un'iniziativa di community organizing, almeno non tanto quanto avremmo voluto. ecco. Ehm, quindi non ci siamo ancora trovati a dover utilizzare la mediazione interculturale vista la caratteristica della zona. Tuttavia credo che sia un approccio che diventerà fondamentale, eh, fra non molto, e che la figura del mediatore interculturale sia una delle figure da, uh, da valorizzare, le cui competenze siano da condividere, se questi approcci vogliono effettivamente, come quello del community organizing, andare a cogliere e valorizzare le diversità delle diverse comunità che sono parte e caratteristiche di quel territorio specifico. Altrimenti viene un po' a mancare il senso della sua natura stessa e uh, risponderei così alla domanda di Samio. Se Davide e Marina volete aggiungere qualcosa, eh, prego. Sì, eh, ma allora questo è un quesito che l'avamo posti anche durante la formazione, eh, considerando che eh, uno dei punti del percorso del community organizing eh, sono le campagne di ascolto, e eh, eh, che eh, credo che sia una fase molto, come dire, Impegnativa, considerando anche eh, il paradigma con cui si raccolgono e si ascoltano le cose, no? che se sono se il paradigma è quello europeo e eh, eh, come dire anche le orecchie che ascoltano sono improntate su eh, m, m, come dire, delle idee, no? un modello europeo, poi diventa difficile eh, capire anche eh, m, le difficoltà che possa avere una persona straniera a Torino. Faccio un esempio, eh, il discorso sulla mobilità sostenibile a Torino. Allora, eh, si parla di piste ciclabili e dell'uso della bicicletta e poi eh, magari per una persona che vede eh, in un mezzo privato una, eh, il raggiungimento di uno status symbol, Dire, ok, tu devi raggiungere il tuo lavoro in bicicletta, no? Eh, è secondo me una, un, una, una cosa di cui tener conto. Oppure eh, parlando con una persona che ha fatto parte eh, del, del percorso formativo che si occupa di orti urbani, eh, gli ho chiesto quanti stranieri partecipavano ai bandi e lui mi diceva praticamente nessuno perché lavorare la terra è considerata da molti un lavoro dequalificante, quindi eh, la domanda è pertinente e anche noi che lavoreremo sul, sul territorio saremmo <ride> chiamati ad un ad un lavoro, secondo me, anche molto impegnativo, ecco, sicuramente molto arricchente. Se posso aggiungere una cosa, un po' come succede eh, a livello cittadino, mh, nonostante mh, esistano, ci siano migliaia di cittadini stranieri, spesso il fatto che questi vivano nella stessa zona e frequentino le stesse persone che sono a loro volta straniere fa sì che difficilmente poi, ad esempio, intercettino iniziative come queste. E quindi è importante cercare di trovare dei canali per entrare e per dare anche l'opportunità a persone che magari potenzialmente avrebbero interesse a farlo di creare comunità diverse da quelle che già ci sono. Posso dire una cosa, perché ho trovato questi due interventi interessantissimi, fondamentali. Infatti a rischi dovrebbe un po' servire a questo. Devo dire, insomma, trovo dei vostri due, i vostri due mh, passaggi importantissimi. Eh, perché... Eh, perché <clears throat> Nelle nostre città diamo per scontato che eh, la riqualificazione urbana, la rigenerazione urbana sia sostanzialmente fare quello che vuole il gruppo sociale di cui anche io faccio parte, che è il ceto medio urbano, quindi vogliamo le biciclette, quindi vogliamo no, gli spazi pubblici, quindi vogliamo spazi di incontro e così via. La gran parte delle cose che oggi capi, succedono nelle città succedono perché essenzialmente questi gruppi sociali si attivano e, e, le, e le amministrazioni, le, le giunte comunali sostanzialmente fanno leva sull'attivazione di questo gruppo sociale. Io vivo in un quartiere dove c'è una dinamica di questo tipo e dove una quota significativa della popolazione che sono gli immigrati sostanzialmente non esistono non hanno alcuna presenza eh, significativa in quello che succede nel quartiere e in come il quartiere si rappresenta, le politiche che si pensano per il quartiere. Allora questa è una questione fondamentale e, e, e il community organizing in Italia dovrebbe secondo me assolutamente, eh, ce l'abbiamo già, però in un'ipotesi di sviluppo dovrebbe assolutamente prendere eh, eh, mh, ripartire anche da una serie di quartieri che sono dei quartieri così che sono dei quartieri socialmente compositi in cui c'è una significativa quota di popolazione migrante che attenzione questo va sottolineato noi andiamo voi lo saprete sicuramente meglio di me ma si dice gli immigrati ma in gran parte è una popolazione di origine migratoria che, che spesso sono ormai anche cittadini italiani quindi ci sarebbe anche una leva dal punto di vista dell'organizzazione a livello locale. Quindi eh, gli esempi che si facevano sull'orto urbano, sulla bicicletta e anche le cose che diceva Davide sono per me fondamentali. E guardate che, che, ripeto, questo è uno dei tipi di discorsi che si sente poco e che invece bisognerebbe davvero diffondere il, il più possibile questo approccio problematizzante ad alcune cose che noi diamo per scontato perché le diamo per buone perché poi sono buone e, e cioè andare in bicicletta va bene fa, fa bene al pianeta però non è che tutti abbiamo lo stesso rapporto con la bicicletta dal punto di vista sociale dal punto di vista culturale e così via quindi veramente grazie molto molto di ispirazione posso aggiungere una cosa eh, allora, vorrei aggiungere una cosa che mi interessa condividere con voi allora io mi occupo io sono una professionista sanitaria eh, fortemente interessata all'approccio della promozione della salute no quindi un tema che viene giocato all'interno dei servizi sanitari e che invece abbiamo visto che eh, funziona molto poco allora eh, anche per esempio eh, il concetto di salute No? E anche il concetto di comportamento noi abbiamo visto nella nostra esperienza con il Covid è stato, se vogliamo, passatemi il termine, una criticità, un problema. No? Allora, Ci sono delle etnie a Torino che si sentono malate nel momento in cui hanno dei sintomi. Immaginatevi dire a una persona eh, dell'Africa dell subsahariana che ha questo tipo di cultura, eh, anche se non sei malato devi stare a casa, anche se non hai la febbre devi stare a casa perché potresti essere eh, in, in, come dire, in una, eh, un portatore di contagio per altri. Questo è stato un problema nella gestione della, della pandemia così come eh, molti hanno detto il Covid è stato democratico e io onestamente mi cazzo quando sento questa roba perché fare il lockdown in 40 metri quadri in quattro con una dad e avere soltanto l'hotspot del telefono come forma di, eh, di connessione è di, di diverso no? che fare lockdown eh, in un ambiente in un'abitazione quindi qua parliamo di politiche abitative nettamente differenti e quindi insomma questo è un pezzo ovviamente di tutto il ragionamento che abbiamo fatto però eh, è, è veramente fondamentale provare a, a mettersi degli occhiali differenti eh, su un territorio così particolare come quello di Torino, per esempio. Grazie. Io ringrazio tutti tantissimo, sono le 18.56 quindi in realtà andrei verso la chiusura, eh, sono molto molto soddisfatta di tutte le sollecitazioni che sono emerse eh, perché credo ci sarà ancora molto da approfondire. Uh, grazie ad Alessandro e a Mattia per aver presentato il libro e aver approfondito alcuni aspetti uh, un po' chiave, un po' più misteriosi, ma secondo me anche un, un po' difficili ecco, a volte culturalmente da accettare e da vedere con un, con un occhio costruttivo. Uh, e Grazie tantissimo a Giorgio e ad Angela per aver voluto sviluppare questo, questo momento, volerlo organizzare. E speriamo che ce ne siano altri e, e infine, ma non per ultimo, grazie a Luca per aver fatto avviare tutto questo percorso a Torino e grazie a Marina e Davide perché in realtà siete parte integrante di tutto questo percorso e come ha accennato prima Alessandro, il, la reale ciccia, eh, la parte più bella, ecco, secondo me, di tutto questo lavoro che stiamo facendo insieme. E quindi ritrovo la parola ad Angela. Per, per chiudere a meno che non ci siano altre considerazioni e grazie ancora grazie la voce Angela non si sente si attiva l'audio si sente adesso? ok <ride> È la prima volta che uso il collegamento con il col cellulare, quindi è stato un po' un casino. Comunque, anch'io ringrazio tutti, mi dispiace un po' di queste cose tecniche un po' più così, però credo che ci siano stati veramente molti, molti spunti, e, mh, ci sono dei cammini che si incrociano e penso che possiamo mh, veramente, come dire, guardare, eh, ad, ad una prosecuzione di questo, di questo rapporto, ad un approfondimento di queste conoscenze eh, con voi. Ecco, in, Giorgio è già lì, è già l'anello di congiunzione, ma eh, sì. penso e spero insomma, che riusciremo anche a trovarne altri. Quindi buonasera, grazie a tutti quelli che sono intervenuti, a quelli che ci hanno seguiti e credo proprio che tra l'altro questo incontro sia stato di grande stimolo proprio per leggerlo poi il libro di Arinski. Grazie ancora. Grazie mille. Grazie a voi. Buona serata. Ciao. Ciao. Buonasera, grazie. grazie. Ciao, alla prossima. Ciao. Ecco, adesso... Siamo di competenza per chiudere... Ecco, spero che sia, ci sia eh, ehm, I, Ilaria per chiudere perché io purtroppo da questo non sono capace a chiudere, a togliere, sono son capace di andare via io ma non a chiudere. Eh, intanto possiamo uscire tutti e se sì. ti è piacere di chiamarla così... Sì, va bene, d'accordo. Grazie ancora. Ciao. Ciao. Ciao. ciao.